oggi torniamo, torniamo di nuovo in diretta su Radio Radio, Radio Radio TV, eh, ancora, ancora fino alle 18 come sempre ci saremo. Allora torniamo a parlare eh, di cose che riguardano il calcio perché mm, abbiamo letto oggi, stamattina proprio un pezzo a firma di Fernando Magliaro sullo stadio eh, pubblicato sul tempo e eh, Tordivalle altro che dal Campidoglio, quindi diciamo che visto che è un po' che non ne parliamo, cerchiamo di fare un punto ad oggi, 4 agosto, com'è la situazione eh, in relazione al nuovo stadio eh, che eh, nascerà a Roma eh, e nel quale giocherà la AS Roma Calcio. Allora è collegato con noi l'onorevole Paolo Ferrara, capogruppo del Movimento 5 Stelle nell'Assemblea Capitolina. Onorevole Ferrara, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito, grazie. Eh no, perché abbiamo, abbiamo letto, intanto grazie a lei insomma di essere in diretta con noi, abbiamo letto insieme a me e con Francesco Di Giovambattista eh, in studio che eh, su, su Facebook lei ha postato una cosa ehm, cioè partendo dal fatto che ieri in regione è arrivato il parere positivo del Campidoglio sul progetto dello stadio lei adesso fa una domanda si fa una domanda, cioè quanto ci metterà ora la regione ad esprimere il suo parere Zingaretti vuole privare i cittadini romani dello stadio eh, il Campidoglio ha sbloccato in brevissimo tempo un un'ITAR che durava da anni approvando in assemblea capitolina la nuova delibera di interesse pubblico per lo stadio di Tordivalle in tempi record più di un mese fa. Il PD votò contro, spero vivamente, leggo sempre dal suo post, che non sia un'assurda e testarda presa di posizione politica a fermare la realizzazione del nuovo stadio di Tordivalle. Buttate giù la maschera e ammettete che state distruggendo il sogno dei cittadini e di tutti i tifosi della Roma, delle famiglie che la domenica voglio, vorrebbero portare i loro figli a guardare la partita in uno stadio tutto per loro lo stadio che meritano allora, beh insomma mi pare un messaggio chiaro senza giri di parole sì. <ride> ha avuto delle prime reazioni intanto, visto che lei sollecita un intervento della regione per esprimere il suo parere il messaggio è chiarissimo, abbiamo mm. fatto un lavoro enorme, abbiamo rivoluzionato questo progetto siamo riusciti in tempi straordinari a portarlo in aula e adesso nessuno si deve tirare indietro si deve tirare indietro nessuno perché è un progetto per la città un progetto dei cittadini un progetto sano, rivisto qualcosa che veramente Roma vuole e ognuno si prende le sue responsabilità oggi faccia la sua parte non vorrei assistere a giochetti o a, a passi falsi eh, puramente per, eh, per interessi comunque di partito eh, o, per, o magari per cercare di fermare in qualche modo questa operazione che comunque non è un'operazione del Movimento 5 Stelle, questa è un'operazione di Roma, che deve essere portata avanti perché eh, è necessario fare questo stadio. I cittadini lo vogliono, i romani lo vogliono, i romanisti lo vogliono. e Dobbiamo dare un segnale. Eh, è la grossa opportunità che non va sprecata. Grossa opportunità, insomma, il messaggio è non si mettano di traverso. Eh, lei, lei, insomma, invita la regione a prendere, a prendere posizione ad esprimere il suo parere. Ma ecco, in che tempistiche, ecco, onorevole ah. Ferrara? Mm. Perché, perché noi avevamo letto che forse oggi dovevano arrivare già no, i pareri di, di stato e regione, evidentemente. Entro il 10 agosto Ah. Sì, sì, sì, i sì. pareri di Stato e Regione il parere di un capitale è stato favorevole, ci cioè, aspettiamo che anche altre parti eh, facciano anche la loro parte, dando un parere favorevole sbloccando finalmente, noi vogliamo vedere i lavori cominciare lì, eh, credo i cittadini vogliono questo, vogliono che finalmente eh, tutta questa fase burocratica eh, venga in qualche modo nel rispetto delle leggi, delle regole, è chiaro questo assolutamente venga in qualche modo spazzata via eh, basta, se si chiacchiera e si parla da troppo tempo dobbiamo agire eh, vogliamo vedere uno stadio nuovo, uno stadio a servizio dei cittadini, della città eh, si, si deve in qualche modo dare un segnale eh, eh, tutto quello che a cui assistevamo in precedenza è qualcosa di vecchio vecchio, ovvero si parlava, si parlava e eh, non si arrivava mai appunto. Eh, stiamo lanciando questo messaggio eh, il Movimento 5 Stelle in questa amministrazione ha velocizzato l'Iter è stato in grado di, di burocratizzare il tutto adesso faccio, lo faccio anche loro in Regione Lazio lo faccio tutti quelli che sono comunque in qualche modo chiamati in causa affinché questo obiettivo, obiettivo venga raggiunto Ecco ma lei teme che ancora ci possa essere quindi una, un impedimento oppure eh, diciamo sta cercando solo di, di, di, di, di far sbrigare chi di dovere, no? per, per tradurla in termini molto semplici per i nostri ascoltatori, cioè c'è ancora qualche rischio che lo stadio addirittura possa non realizzarsi o non realizzarsi in tempi brevi oppure in realtà questo pericolo non c'è però bisogna accelerare come dice lei perché perché la gente è lì che assolutamente, aspetta no, assolutamente noi non vediamo nessun rischio per quello mm. che riguarda questa amministrazione del Comune di Roma quello che dovevamo fare, l'abbiamo fatto e anche bene in questo caso eh, è chiaro che non siamo all'interno di altre amministrazioni non siamo nella regione razza, non siamo comunque al governo del paese e per cui eh, ci auspichiamo che in modo responsabile tutti facciano eh, i, i passi dovuti ma non, non, dico quali, non, non nei confronti di chi sta proponendo lo stadio ma nei confronti della città eh, questa città ha bisogno di segnali forti e di essere ripensata eh, nella visione che noi abbiamo di, eh, di sviluppo di questa città c'è cioè uno stadio fatto bene abbiamo fatto un grosso lavoro bocciando il lavoro che era stato fatto in precedenza perché veramente era un accordo di cemento abbiamo in qualche modo rivisto e, ri e elaborato un progetto consegnando appunto uno stadio verde uno stadio di qualità è un progetto veramente eccezionale nessuno si aggarde a affermarlo, questo è quello che vogliamo dire eh, per puri motivi strumentali questo. ma a che cosa si va incontro adesso però onorevole Ferrara, cioè lei dalla, reg dalla regione che si aspetta? Che si avvii una nuova conferenza? Che si possa non ridurre i tempi? Si va incontro a una possibile conferenza dei servizi nuova allo stesso tempo si potrebbe accorciare il tempo, chiudendola in tempi molto più brevi e se, si potrebbe anche dire di no, ma questo non dipende da noi, appunto lo ripeto dipende comunque dal, dal processo che si sta avviando all'interno della regione Lazio per questo citavo Zingaretti Oh, eh, chiaramente i tifosi della Roma particolarmente sono interessati a questo, a questo percorso che è iniziato tanto tempo fa, ci sono stati insomma, momenti anche complicati no? da, da affrontare, da come ci, ci parla, insomma mi pare che comunque ora la strada sia in discesa, nel senso che gli ostacoli principali sono stati, sono stati superati però ecco c'è un tempo da rispettare quello sì, il 10 agosto no? mi pare ricordava prima Francesco sì. insomma è, quindi bisogna ottemperare le scadenze perché chiaramente che, altrimenti di che parliamo eh, questo, questo diventa fondamentale no, no, ma il punto è proprio questo, non stiamo parlando di un ah. progetto qualsiasi, di qualcosa eh, di, di irrilevante è un grande progetto, forse uno dei più grandi progetti eh, che sono stati presentati eh, nella categoria. Il Movimento 5 Stelle in qualche modo se l'hai intestato perché sapete che hai rielaborato e riprogettato eh, sì. partendo dal vecchio progetto e eh, ha dare un segnale in questo, ha lavorato molto bene e eh, è chiaro che eh, da, da questa parte ci preoccupa un attimino, non vorremmo che qualcuno pensasse di, eh, di, di bloccare il progetto per fini strumentali, tutto qui, nel senso che cioè, la politica deve, deve comunque prendere atto tutta che è una necessità della città eh, in funzione. Del lo sviluppo in funzione del, dei servizi che verranno comunque eh, messi in campo che verranno comunque progettati, verranno realizzati eh, a servizio dei cittadini, ecco a chi insiste nonostante il progetto sia stato riveduto e corretto, come lei giustamente ha precisato, sulla, sul muovere alcune critiche, no? per esempio i sì. cittadini della zona perché temono che il traffico comunque sarà eh, congestionato. A chi teme che comunque eh, lo stadio possa essere un problema, ma io direi soprattutto appunto di, di localizzazione, sì. diciamo là dove, dove sta, sta per essere costruito. Che cosa risponde lei, i rappresentanti? di tutta l'assemblea capitolina guardi questo è un progetto sicuramente utile alla città ma eh, il fatto, la forza che metto nel, nel dirle che, che è necessario è proprio in funzione del fatto che è necessario specialmente per quei quartieri che risiedono e sono intorno allo stadio perché se pensiamo solamente agli investimenti che verranno fatti per il dissesto idrogeologico la messa in sicurezza di un quartiere quello di 10 ma che comunque soffre di allagamenti eh, questo già è già un grandissimo risultato se pensiamo a, a, ai milioni di euro che pioveranno eh, sulla Roma Lido, sulla tratta del che eh, vede in questo momento una struttura obsoleta per cui verrà completamente rinnovata per il suo parco eh, per che riguarda comunque il materiale rotante e, e, e i treni, ma se pensiamo poi agli investimenti fatti comunque in funzione della viabilità, parlando dell'allargamento della via unificazione della via Ossienze ma non solo, non solo, all'interno di questo progetto è previsto tanto verde, noi abbiamo tolto il cemento riducendo del 50% le cubature e per cui l'impatto ambientale, ricordiamolo le torri non ci sono più, quelle torri enormi che si vedevano nel ah, progetto sì. che andavano in qualche modo a, a, a, a, a tagliare il paesaggio sono state eliminate e il 50% meno di cubature significa meno cemento più verde, per cui più spazi fruibili per i cittadini che potranno finalmente farsi una passeggiata bellissima in mezzo agli alberi e avere tutti i servizi Necessari e questa è un'opportunità un per Roma, ma anche per i cittadini che vivono in questo momento in quel territorio, ancora di più per loro. Per cui io ne sono convinto che ne sono consapevoli e, e poi è un'opportunità, diciamolo, per i tifosi della Roma che comunque vanno anche rispettati in qualche modo. Ecco. A proposito, lei non ha mai fatto mistero di essere simpatizzante della Roma? No, e come sa, insomma, noi parliamo tanto di calcio. Le piace la nuova Roma che sta nascendo? Adesso usciamo un po' da. Sì, <ride> vabbè, qui, diciamo, allora, qui se... Eh, siamo nella parte che riguarda il cuore io sono sì. tifoso per cui, per cui eh, la, sto la sto osservando adesso voglio vederla giocare e, è chiaro che la vedo dal punto di vista di un appassionato di una persona comunque eh, che, che è tifosa e, aspettiamo insomma c'è anche, anche un senso critico eh, da parte mia per cui vorrei un attimino vedere vederla all'opera per poter giudicare però detto questo credo veramente che serva un senso di responsabilità di, di del tifo mm -hmm. perché questo progetto deve essere realizzato è un progetto utile dalla città Senta, nel, sì. nel salutare e ringraziarla eh, ad oggi, oggi siamo al 4 agosto 2017 Sempre che tutto appunto, proceda nei tempi previsti che arrivi anche il parere della regione, dello Stato che lei auspica e chiede a gran voce in tempi più rapidi possibili, eh, quando lo stadio sarà pronto secondo lei? Cioè volendo fare ad oggi una, piccolo, una piccola proiezione nel tempo, quando secondo lei lo stadio dove giocherà la Roma sarà effettivamente in grado di ospitare le partite della Roma? Guardi, io non, voglio, non voglio dire una data, io credo che debba essere fatto il prima possibile, e magari vedere il calcio d'inizio in, di, in una partita comunque di apertura eh, fatto e dato da Francesco Dotti, questo sarebbe il grande, insomma. <ride> Ma magari già la prossima stagione, tra due stagioni, si, si può... Eh, vediamo, vediamo, insomma adesso da, da dire precisamente non voglio espormi in questo senso perché comunque nel più breve tempo possibile, se è due o tre anni, insomma adesso vediamo, però questa cosa deve essere realizzata nel tempi strettissimi, lo vogliamo tutti, lo vuole l'amministrazione in questo M5S, in questo in, in, in Campidoglio, ma lo vogliono anche i cittadini. Bene, allora ringraziamo l'onorevole Paolo Ferrara anche per questo intervento, insomma ci ha, ci ha aiutato a fare un po' di chiarezza il punto ad oggi, situazione stadio in eh, costante evoluzione, eh, grazie al capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Assemblea Capitolina e buon lavoro allora, a presto. Grazie a voi. Grazie, grazie all'onorevole Paolo Ferrara.